Ok, benvenuti a tutti, Nicola e Filippo. Buongiorno, grazie, per li l'invito. Ciao Laura. Ciao. Allora, mi chiamo Laura Ginefrini e insieme trattiamo di un nuovo progetto, il Manifesto dei Popoli, nato da qualche mese. Allora, l'intervista di cui trattiamo oggi fa parte dell'iniziativa Urgenza, che viene anche introdotta dal, dal manifesto nasce dalla necessità di un soggetto politico popolare in Italia e oggi insieme vogliamo discutere eh, e anche in altre occasioni di, con una serie di interviste ad attivisti, esperti e rappresentanti della società italiana per far emergere i bisogni reali dei cittadini e dei lavoratori italiani così da delineare quali possono essere le risposte di, di concreti provvedimenti e di politiche pubbliche. E, um, oggi parliamo con Filippo Abbate dell'Associazione MMT Italia e con Nicola Damiani dell'Associazione Eredità e Memoria nel 1948. Nel 1948 si riferisce alla Costituzione della Repubblica Italiana, giusto? Esatto, e esattamente. Parliamo proprio con Nicola che ci descriverà l'Associazione e um, poi di cosa si occupa. L'associazione nasce, nasce all'inizio del 2020 eh, in concomitanza un po' con quello che è il periodo che stiamo vivendo, ma ha origini già da ben prima: fatto sta che tutti i partecipanti sono tutti o attivisti o, o chi faceva divulgazione scientifica, economica. Eh, e ci siamo, ci siamo ritrovati per cercare di eh, promuovere tutte le azioni possibili a terripristino dei principi costituzionali eh, delineati nei primi 12 articoli eh, lo facciamo in modo particolare perché il nostro obiettivo è quello di riuscire a farlo cercando di districarsi fra... Eh, tutti i dogmi che mediaticamente ci hanno imposto in 40 anni e che quindi ci, non ci permettono di avere una, una visione quanto meno lucida o lungimirante di quello che accade. Eh, banalmente l'evento, l'ultimo che abbiamo fatto prima che poi diventasse veramente difficile fare qualsiasi cosa in presenza eh, è stato a Sanremo dove in tre giornate abbiamo affrontato la, la deriva eh, anche costituzionale e sociale degli ultimi 30 anni analizzando eh, temi come il calcio, il cinema e la musica in maniera tale da avvicinare persone che normalmente affrontando determinati temi, partendo da certi presupposti okay, quindi del recupero della sovranità okay, tendenzialmente tengono un po' a stringere, un po a stringere il, il naso no? e quindi abbiamo cercato di rendere eh, un po' più mainstream fra virgolette determinati temi in maniera un po' più furba per avvicinare le persone. E in quest'ottica proprio di, eh, di, di, di promozione okay, eh, di tutte le azioni possibili atte al ripristino sostanziale della Costituzione, a un certo punto abbiamo fermato quelli che erano gli eventi culturali e ci siamo dedicati al progetto del manifesto perché c'era bisogno di quello e quindi fare eventi culturali non c'era. i tempi, modi e neanche il clima per poterli fare serenamente. E quindi questo è un po' il, diciamo, un sunto della, della nostra Genesi, via. Ok, invece possiamo parlare ora con Filippo, che si presenterà, e ci parla appunto dell'MMT Italia, che io conosco da, da anni, so del suo impegno, in questi anni e quindi ce ne puoi parlare. Volentieri Laura, volentieri ti ringrazio, te sei una che l'ha vista crescere questa associazione MMT Italia, eh, mi onoro di essere il presidente di questa associazione che è nata eh, al, sulla base di un incontro che facemmo nel 2012 a Rimini quando 2200 persone si presentarono ad ascoltare i, uh, i macroeconomisti americani che ci presentarono la teoria della moneta moderna. Questo è l'acronimo dell'associazione MMTista per Mo, uh, Modern Monetary Theory. Uh, da quel momento in poi abbiamo iniziato, come gli amici dell'associazione Eredità e, e Memoria, a fare divulgazione fare divulgazione nello specifico in tema economico, per portare quelli che sono gli elementi eh, semplici alle persone eh, per far capire quello che stava succedendo in quel momento. Eh, siamo all'epoca del governo Monti. Poi l'associazione è cresciuta in termini di ricerca e studio, perché ci siamo immediatamente resi conto che l'economia è uno strumento, uno strumento che eh, è utilizzato in funzione a determinate scelte politiche, che le scelte politiche si sostanziano poi in delle leggi. Quindi siamo andati a, a studiare in modo approfondito quelli che sono i trattati europei, che è la fonte europea del, delle leggi italiane, per capire qual era il modello socio-economico che veniva fuori da, dai trattati europei. L'abbiamo messo in confronto con il modello socio-economico che viene fuori dalla nostra costituzione italiana del 1948 e qui mi aggancio di nuovo all'amico Nicola dell'associazione eh, e abbiamo scoperto in modo molto lampante l'incompatibilità dei due modelli socio-economici. A quel punto abbiamo iniziato a fare divulgazione sui trattati europei e sulla costituzione italiana in modo tale che il partecipante, il cittadino, la persona che veniva ad ascoltarci avesse chiaro il quadro ma avesse soprattutto eh, chiara la decisione che doveva prendere la decisione che come singolo cittadino ciascuno di noi è chiamato a prendere è voglio attuare la costituzione italiana del 1948 oppure eh, voglio eh, attuare i trattati europei che poi sono la causa di quello che stiamo vivendo oggi e, e le condizioni in cui siamo oggi derivano proprio da un modello socio-economico neoliberista che pone il mercato al di sopra dell'essere umano, al di sopra della dignità dell'essere umano, il lavoratore è trattato come eh, una merce e non come una persona che merita dignità eh, per lui e per la sua famiglia. Per cui la nostra, la nostra battaglia eh, immediatamente è stata quella di eh, attuare la Costituzione italiana del 1948. E, eh, grazie a Nicola che ci ha coinvolto eh, come associazione in uh, questo progetto del manifesto, uh, questa è l'iniziativa che stiamo spingendo, stiamo portando avanti, stiamo proponendo per fare in modo che dalla protesta uh, si passi alla proposta e quindi eh, è grazie a voi che ci avete invitato per darci la possibilità di illustrarla. Nicola, parlaci dell'iniziativa del Consiglio nazionale di liberazione e quali obiettivi si propone di conseguire. Ma allora, sì, eh, io preferisco quasi chiamarla, anzi, preferisco chiamarla iniziativa del manifesto. Eh, nel senso che il Consiglio nazionale di liberazione è un aspetto importante, ma secondario. Dico questo perché? Perché l'iniziativa del manifesto nasce fondamentalmente per trasformare la, la protesta degli ultimi dei anni, ma non solo, anche i moti che ci sono stati prima, eh, in una proposta. Una proposta che deve essere per forza di cose politica. Eh, partiti ce ne sono tanti, eh, nell'area alternativa, fatti di persone in gamba. Eh, la nostra strada è quella di riuscire a eh, dare un qualcosa in più a tutti loro, eh, e dare una possibilità soprattutto, che è la cosa più importante, eh, alle singole persone, ai singoli cittadini, di potersi identificare in un'idea di mondo ben precisa. Idea che noi abbiamo appunto eh, trasferito in questi dieci punti del manifesto, eh, che sono dieci punti che tengono conto di, di, di moltissimi aspetti, di moltissime analisi, dell'analisi economica degli ultimi 40 anni, e qua fondamentale è stata l'associazione MMT, eh, che questo lo fa da molto tempo, eh, e sulla base di questi dieci punti, appunto, noi vorremmo eh, diciamo, delineare un, un recinto entro il quale tutti i cittadini si possano poi riconoscere, eh, avendo poi un'idea comune. Perché il problema fondamentale che c'è stato appunto. Nel, nella, nella nascita di, di, un, di una possibile componente politica o coalizione politica alternativa, è stato proprio quello eh, insieme ai personalismi di, di, che ci sono. È che umano che ci siano, per carità, però diciamo che il tempo è abbastanza in fausto, quindi non c'è più tempo di aspettare che determinate dinamiche. Ci siano. Quindi abbiamo pensato. Eh, prima di tutto compattiamo le persone, spingiamole a firmare, a partecipare, a fare proprio questo manifesto. Eh, questo dà, dà a tutti poi un, comunemente un'idea precisa, okay, perché ad oggi se eh, dovessero eh, togliere il e togliere determinate restrizioni probabilmente molta gente non protesterebbe più. Eh, ma in realtà i problemi che ci attanagliano, ci attanagliano da ben prima di questi due anni e rimarrebbero, perché rimarrebbero in essere anche i giochi di forza che, che li hanno causati. Quindi eh, è determinante, prima di qualsiasi federazione politica, prima di qualsiasi unione, che ci sia un, un, un, un gruppo di cittadini, una grossa fetta dei cittadini, che possano condividere un'idea quantomeno comune. Poi su come arrivarci eh, si è aperti a tutte le sfumature, no? fatto sta che il progetto poi, quello sì, eh, del CNL, che quindi è federativo, tiene proprio poi conto di questo aspetto qua quindi a, a, a, non, non vuole andare a, a, a toccare l'identità delle singole realtà che faranno e che vorranno portare avanti il, il discorso del manifesto quindi diciamo che abbiamo studiato una strategia affinché eh, le persone possano riconoscersi identificarsi, portare avanti una propria idea di mondo e poi possano spingere chi deciderà di rappresentarci di seguire quell'idea di mondo di, di perseguirla eh, di fare eh, con tutto ciò che è nelle proprie disponibilità per poter arrivare a quell'obiettivo lì e poi Filippo sicuramente approfondirà meglio il discorso del manifesto eh, ma l'invito che facciamo è proprio quello di, di, di leggerlo, farlo proprio firmarlo e far sì che si possa eh, tanti possano firmarlo perché ehm, darebbe una forza enorme a questo documento una forza enorme è una forza comunque utile appunto a compattare le idee, perché c'è bisogno di compattare le idee in questo momento, ordinarle e capire che quello che sta succedendo adesso negli ultimi due anni non è, non è altro che l'epilogo di un qualcosa che magari non si poteva prevedere il come, ma che sarebbe successo. Quindi non, non voglio rubare altro tempo, ma eh, questo è un po' il... Eh, il motivo per cui è nato il manifesto e dà un respiro internazionale, che è una cosa importantissima, perché eh, fondamentalmente l'idea è nata di riflesso dal CNL francese, che è un, un altro progetto similare eh, portato avanti dagli amici di Evolution Citoyenne, che sono un, uno dei gruppi eh, più importanti dei riconducibili agli ex gile gialli, che si sono dati organizzazioni organizzazione sul territorio francese. Eh, Avevo contatti da, da anni con loro e, e abbiamo, abbiamo deciso di eh, replicare in Italia questo manifesto che eh, hanno sottoscritto anche loro il 28 di novembre a Genova e, e anche loro adesso loro avranno le, ad aprile avranno le loro, le loro elezioni presidenziali al di là del risultato che non si sa, sa eh, ovviamente stanno, stanno, si stanno strutturando molto bene e e noi stiamo cercando di rincorrere, con, ovviamente, con prerogative diverse, in una situazione com comunque diversa, eh, anche emotivamente diversa. E, e, ed è importante principalmente di far capire che eh, questo progetto, che fond fondamentalmente è un progetto anti-europeista, per quella che è anti-unionista, okay? eh, fa capire che il messaggio che vogliamo dare non è quello di un, un concetto di sovranità è completamente autarchico ma è un, è un, vogliamo eliminare quello che è il motore eh, di tutti i rapporti di forza politici che ci sono in atto Quindi eh, che, che purtroppo è la competizione e quindi ci sarà un, un, il manifesto condiviso da più nazioni apre la porta a un, ad immaginare un'Europa di popoli sovrani che collaborano, non che competono e sposta il livello della battaglia a livello sovranazionale, cioè facciamo capire che Draghi e Macron sono due problemi, ma sono due problemi che non sono la matrice del problema. E quindi questo, secondo me, sarebbe un messaggio molto potente che, che arriverebbe eh, ai piani altissimi. Diciamo. Quindi, questo è un po' il spero di non essere stato troppo confuso. Eh. Ok, riparto da qui, riparto quindi da, da Filippo che ci parla di, del suo contributo a questa iniziativa del Manifesto dei Popoli. Sì, il, nel momento in cui Nicola mi ha presentato l'idea di questo manifesto, io l'ho immediatamente accolta e ho visto proprio le potenzialità di questa iniziativa, come diceva Nicola, sia a livello internazionale con la collaborazione dei francesi, ma anche e soprattutto eh, a livello interno, a livello nazionale, perché l'idea sottostante del manifesto eh, è rivoluzionaria, molto semplice ma rivoluzionaria. Rivoluzionaria perché eh, innanzitutto è un'opportunità che noi vogliamo dare a tutti i cittadini italiani di poter esprimere loro stessi che tipo di modello di società vogliono costruire, in che tipo di modello di società vogliono vivere e per quale modello di società eh, vogliono combattere, vogliono protestare. Ovviamente, come accennava Nicola, i dieci punti del manifesto non sono altro che il perimetro entro il quale costruire, lottare e combattere per un modello socio-economico che attui la Costituzione italiana, la Costituzione del 1948, per cui noi eh, nel sottoporre il manifesto a tutte le persone noi gli stiamo chiedendo se ti rivedi in questi dieci punti che non sono altro che dei punti eh, che consentono l'attuazione della Costituzione italiana del 1948, tu stai esprimendo un tuo desiderio di uh, un tuo desiderio di società come vuoi partecipare la prima la prima fase della partecipazione è esprimere io voglio questo modello di società per cui questa diciamo è una cosa rivoluzionaria perché non è mai stato chiesto ai cittadini al popolo tu come vorresti fosse la tua società è sempre stata un qualcosa calato dall'altro facciamo un esempio l'esempio che mi viene immediatamente uh, in mente è uh, come è stata fatta la politica negli ultimi 40 anni uh, quando ci chiedevano il proprio voto i partiti politici no? quando si appresta alla campagna elettorale un partito politico uh, declina il proprio programma elettorale che lo va a propagandare durante la campagna uh, fa una lista di Uh, candidati, io da semplice cittadino, se condivido il programma, se mi piacciono i candidati, esprimo il mio voto per quel partito. E questo è il modo in cui si è svolta, diciamo, uh, la politica negli ultimi anni. Ecco l'idea del manifesto capovolge questo modo di, uh, di far politica. Perché, innanzitutto, chiede la partecipazione immediata del cittadino ad esprimersi sul modello di società. E ci teniamo a sottolineare è il modello espresso dalla nostra costituzione italiana bene una volta che questo manifesto ha preso eh, ha preso corpo ha preso forza e tantissimi cittadini che hanno voluto partecipare con la loro adesione alla indicazione di che tipo di modello di società voler costruire automaticamente saranno poi i partiti devono adeguarsi al programma elettorale espresso da questi milioni di, di cittadini per cui l'aspetto la, rivoluzionario è, eh, che si basa su questa semplice eh, manifestazione di eh, volontà di voler realizzare dieci punti del manifesto eh, va a ribaltare totalmente il modo e di far politica e quindi il cittadino partecipa alla costruzione del modello socio-economico eh, che i nostri padri costituenti ci hanno, ci hanno consegnato eh, un altro aspetto importante che io ho individuato quando Nicola mi ha presentato l'idea del manifesto è eh, rivolto eh, a quelli che sono i, i movimenti i partiti, chiamiamoli sovranisti costituzionalisti che ovviamente non fanno parte dell'arco parlamentare sono, sono tutti movimenti esterni attualmente al parlamento che eh, sono molto divisi ce ne sono tantissimi tanti movimenti parlano di costituzione tanti movimenti parlano di eh, uscita dall'Unione Europea che poi è la condizione eh, necessaria per realizzare la costituzione italiana perché Finché siamo all'interno dell'Unione Europea, la Costituzione italiana non la potremo mai e mai realizzare. Quindi tutti parlano di questo. La loro difficoltà è mettersi insieme, unirsi. Non si rendono conto che il nemico è molto più grande di ciascuno di noi, che i personalismi non fanno altro che Uh, il gioco del passatemi, il termine del nemico e quindi questa divisione di questi partiti movimenti sovranisti costituzionali ovviamente è un ostacolo allora l'idea del manifesto aiuta anche in questo aiuta anche in questo perché ovviamente se il manifesto prende forza Uh, ben, viene sottoscritto da tantissimi cittadini diciamo qualche milione di persone sottoscrivono aderiscono al manifesto ovviamente questi movimenti sovranisti costituzionali che vogliono presentarsi alle elezioni il prossimo anno se vogliono acquisire questi tipi di potenzi questo potenziale elettorato ovviamente dovranno mettersi insieme stilare un programma che vada a uh, compiere e a realizzare in modo declinato quelli che sono i dieci punti del manifesto e quindi queste due tre milioni di persone che hanno sottoscritto il manifesto faranno pressione verso l'unità di questi movimenti sovranisti costituzionali ma poi gli hanno indicato come dicevo prima anche il programma elettorale perché in quei dieci punti deve essere declinato il programma elettorale di una coalizione di questi movimenti sovranisti. Ecco questi sono i due aspetti che io ho colto immediatamente e stiamo cercando di divulgare in questo modo il manifesto perché non è una semplice adesione, è una semplice adesione al manifesto ma è un inizio di partecipazione alla costruzione di una nuova società. Tant'è vero che le Uh, le prime sottoscrizioni che stanno arrivando uh, noi coinvolgiamo queste persone perché iniziano a far parte ovviamente del Consiglio Nazionale di Liberazione e noi stimoliamo loro ad incontrarsi, facciamo degli incontri di approfondimento online, stimoliamo le persone a mettersi in contatto tra di loro sulla stessa città in modo tale che chi ha condiviso il manifesto significa che ha la stessa idea di società magari di un amico che non sa che ha sottoscritto il manifesto. Quindi il nostro compito è quello di facilitare l'aggregazione sui territori di tutte le persone che hanno sottoscritto il manifesto, in modo tale che anche a livello locale si possa implementare questa diffusione del manifesto il più possibile. Una cosa che ci teniamo a dire, e Nicola lo dice sempre, non è una struttura verticistica. Io, Nicola, Cristiano e Luca siamo i primi quattro firmatari che abbiamo firmato insieme agli amici francesi, ma chiunque firma il manifesto ha lo stesso diritto e la stessa eh, partecipazione di ciascuno di noi. Quindi non c'è chi ha firmato prima e chi ha firmato dopo, perché significa... Eh, condividere un modello di società tra tutti noi e vol volerlo realizzare. Ecco, noi siamo soltanto la Scintilla. Vogliamo essere la scintilla dei facilitatori, in modo tale che eh, l'attuazione della costituzione del 48 sia una realtà e non sia, ovviamente, non resti carta morta, come diceva Calamandrea agli studenti. Certo, propongo un'ultima domanda. Una volta firmato il manifesto, quali sono le azioni concrete che da cittadino posso portare avanti? Eh, guarda, è una domanda molto intelligente, perché ehm, come ha detto Filippo, chi aderisce e firma il manifesto si pone al pari di quelli che hanno firmato prima e di quelli che firmeranno dopo. Eh, non essendo un partito non c'è una struttura cioè sono, è un fine diverso rispetto a quello del partito quindi deve avere una struttura diversa la struttura fondamentalmente non c'è ma nel momento in cui una persona firma quello che viene richiesto è intanto nel momento in cui firma e comprende, oltre ai punti che sposa ma anche l'obiettivo del manifesto quindi la, la valenza che ha il firmarlo perché tante firme ci permettono di fare quello che ha detto Filippo quindi di... Mettere assieme persone che difficilmente si riescono a mettere assieme facendo quello, ehm, non so come dire. Ehm, noi chiediamo che le singole persone agiscano singolarmente in coscienza: nel senso, se io capisco che il far. Eh, aderire alle persone al manifesto è la forza io farò tutto quello che lo farò naturalmente tutto quello che è nelle mie possibilità in base al mio, alla mia vita alle mie conoscenze, ai miei contatti al lavoro che faccio mi verrà in mente l'idea per cercare di diffonderlo e farlo filmare il più possibile noi lasciamo proprio questo tipo di, di libertà nel senso che Mettiamo in contatto persone che sono nella stessa città perché ovviamente ci sono cose che si possono fare più facilmente facendo rete organizzandosi, no? Perché semplicemente magari sono azioni più complesse come organizzare una piazza piuttosto che un volantinaggio. Eh, ci sono altre cose che ognuno può fare a propria, a propria sensibilità che possono avere un impatto molto, molto, molto buono anche fatte singolarmente. Quindi noi lasciamo veramente libertà. Facciamo degli incontri. L'unica cosa che accade è che quando uno firma il manifesto Verrà poi contattato e si farà appunto un incontro conoscitivo come quelli che stiamo facendo in questi giorni con Filippo, suddivisi in aree geografiche, in maniera tale da spiegare quello che fondamentalmente sto, sto dicendo adesso. Quindi dare libertà totale cioè che deve essere una cosa che ci prendiamo in carico a livello personale, è un'adesione veramente personale. E poi, ovviamente, se si riesce a fare rete e a divulgare con più efficacia questo, questo, il, il discorso del manifesto, quindi l'adesione, che è la cosa più importante, al manifesto, a quel punto lì il, il gioco è fatto. Diciamo che è un, un, una presa di responsabilità individuale, prima di tutto. E quindi anche l'azione deve essere individuale e, e vogliamo anche dare anche un po' di autostima alle persone, nel senso che, abituati sempre a delle gare, eh, cominciamo un attimino a, a fare quello che abbiamo in... in coscienza quindi prendiamoci la responsabilità è giusto divulghiamolo noi e se riusciamo a organizzarci in rete a farlo meglio tanto meglio però tanto cominciamo a lavorare noi eh, questo è un po il, il principio diciamo il motore sì se posso, se posso integrare quello che giustamente ha detto nicola da un punto di vista operativo da un punto di vista operativo, eh, sicuramente è una, un'assunzione di responsabilità, quindi ciascuno di noi può organizzarsi come meglio ritiene opportuno. Eh, noi possiamo essere da facilitatori a mettere in contatto le persone della stessa città, tra di loro, ma ognuno di noi, ognuno di noi eh, può fare qualcosa e per, diciamo, per, per rendere l'idea, noi eh, dobbiamo essere consapevoli che possiamo sfruttare la, eh, la potenza della progressione geometrica. Nel senso che tu, Laura, che sottoscrivi, aderisci al manifesto, fai tuoi i tuoi dieci punti, nel senso che aderisci perché condividi quei dieci punti, e sarai tu a declinare alle persone che conosci questa idea di società in funzione di quella che è la tua interpretazione di quei dieci punti. Ora la progressione geometrica che ci dice? Che se Laura coinvolge 10 persone a sottoscrivere il manifesto, bene, queste altre dieci persone avranno una loro interpretazione e cercheranno di divulgare il manifesto tra i loro parenti e amici. Ipotizziamo altri 10, ok? E siamo già a cento. Se si sì, Uh, procede in questo modo nel giro di 4-5 passaggi basandosi proprio sull'interpretazione personale sull'adesione sullo spirito di iniziativa personale su 4-5 passaggi arriviamo a centinaia di migliaia di persone che condividono il manifesto quindi più aumenta uh, uh, la diffusione del manifesto uh, più Avremo la possibilità di organizzare, di mettere in sinergia fra le rete sul territorio le persone che su quel territorio hanno eh, sottoscritto il manifesto. Paradossalmente, collegandomi al, al concetto di prima, che si diceva, è, un, eh, è uno strumento che può far pressione per far unire le persone che fanno eh, nei partiti, che fanno politica nei partiti. Paradossalmente su una città ci possono essere 50, eh, manifest, eh, 50 sottoscrizioni di manifesti, noi li mettiamo in comunicazione tra di loro in modo tale che il territorio lo gestiscono loro per portare avanti il manifesto e metti caso che 10 persone sono attivisti di un partito sovranista, altri 10 persone sono attivisti di un altro partito sovranista, cioè questi partiti che non si mettono insieme però sul territorio si possono ritrovare delle persone che condividono il manifesto che appartengono a queste 10-15 associazioni partiti, movimenti, sovranisti e lavorano eh, sul territorio già in modo unitario e quindi come dici te una volta che ci sono queste, queste persone sul territorio si possono organizzare tra di loro a fare un comitato a fare delle serate di divulgazione, a fare dei banchetti informativi, a fare delle eh, del volantinaggio. Ci sono tantissime piazze che ogni sabato eh, in cui la gente scende a manifestare, giusto? Arezzo, Roma, eh, Firenze, Torino, Milano. Immagina dei gruppi all'interno di queste città che hanno sottoscritto il manifesto che vanno in piazza contemporaneamente in dieci città italiane e fanno volantinaggio del manifesto. Cioè sono i cittadini che vanno tra i cittadini ad esprimere il loro modello di società e condividere con loro l'adesione e la sottoscrizione al manifesto. Quindi è un'idea che può prendere corpo in modo esponenziale e immediata. Eh, quello che possiamo fare noi è facilitatori mettere in connessione queste persone. Certo. ultima certo. battuta dobbiamo quindi affermare che la sovranità appartiene al popolo. Per esercitare la sovranità popolare bisogna partecipare, se uno non partecipa sta rinunciando alla propria sovranità popolare che è sancito nel nostro articolo 1. Bene, ringrazio Nicola, Damiani e Filippo Abbate per aver gentilmente acconsentito a partecipare a questo appuntamento. Saluto tutti coloro che sono all'ascolto per la loro cortese attenzione e ringrazio Gian Domenico Potestio per essersi occupato della regia. A presto e grazie ancora a tutti. A presto, buona giornata, buona domenica. Ciao.